Ciao a tutti, oggi prepareremo la granita di limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 5 minuti. Gli ingredienti sono limoni, zucchero e ghiaccio. I quantitativi e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo video ricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a polverizzare lo zucchero mettiamo lo zucchero all'interno del boccale lo polverizziamo per 10 secondi a velocità 10 aggiungiamo i limoni Frulliamo per 10 secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo il ghiaccio. e azioniamo i bimbi per un minuto a velocità 10, spadolando. La nostra granita è pronta. Andiamo a versarla nei bicchieri. Granita al limone. Grazie e alla prossima ricetta.